Morgantini è un'importantissima iniziativa internazionale, qui oggi alla Fondazione Basso, l'importanza della presentazione di questo lavoro appunto, è il, chiarimento, il tentativo di chiarimento del grosso equivoco israele. Eh, io penso che sia estremamente importante, ha ragione lei, è un'iniziativa importante perché far conoscere quello che succede all'interno della città israeliana è fondamentale, lo diceva prima anche il nostro ospite David Shin, eh, noi conosciamo molto, parliamo sempre della Palestina, dei palestinesi, vittime, eh, parliamo delle risorse dell'acqua rubata della terra rubata ai palestinesi, ma conosciamo poco di come funziona all'interno della città israeliana, quindi è importante invece far sentire questa voce per mostrare il razzismo, che è all'interno della società israeliana, per vedere anche la follia eh, che, che sta provocando in Israele, anche perché come dice addirittura il Presidente Rivlin, eh, Israele è una società malata eh, che deve guarirsi, eh, guarire e trovare un trattamento, perché non si, può, non si può continuare ad occupare militarmente un popolo, a rubare terre e a pensare di essere un paese democratico e la mancanza di democrazia oggi si rivela anche al suo interno, vi sono leggi razziste in Israele che colpire colpiscono non soltanto i palestinesi ma che colpiscono i cittadini palestinesi e israeliani, colpiscono le minoranze eh, falascia o africane, quindi è importantissimo distruggere i miti Israele e mostrarlo nella sua interezza. Perché è importante oggi presentare questo suo lavoro qui a Roma? Thank you for having me. Uh, I it feel it's incredibly important to come to Europe, the capitals of power, eh, penso che sia estremamente importante essere qui, essere qui tra l'altro in una capitale come quella di Roma, importante perché eh, mh, i governi europei hanno relazioni molto buone con Israele, e lo coprono in qualche modo, e hanno forti relazioni economiche e commerciali e eh, invece far conoscere l'altra faccia, perché in realtà le persone hanno un'idea di quello che succede nella Cisgiordania, quello che succede a Gaza, ma pochissimi hanno la percezione di quello che succede invece dentro Israele, nella società israeliana. Quello che fa molta paura in Israele oggi è che c'è una crescita esponenziale del razzismo e la cosa preoccupante e grave è che in qualche modo da parte del governo israeliano c'è un incitamento anche a molti politici, un incitamento al razzismo. Questa è veramente una cosa che ci preoccupa. Se c'è qualcosa che manca alla, ad Israele per essere una piena e compiuta democrazia, cos'è questo? E possiamo definire Tel Aviv una capitale internazionale democratica o no? Io Is non posso parlare delle altre capitali Because del mondo, perché in genere really amo parlare di ciò che conosco, di quello che okay. so, But quello che so, che don't per don't esempio è estremamente preoccupante, so preoccupante che in Israele i ministri politici di alto livello, arringano le folle, portano gente in piazza eh, dicendo cose terribili e contro gli africani, per esempio, dicono che gli africani sono un cancro della società e è un razzismo molto forte contro i palestinesi. Questo atteggiamento di Israele non solo verso i palestinesi resi profughi in casa loro ma anche un atteggiamento sostanzialmente razzista nei confronti anche di vari altri popoli. Non crede che alla lunga a livello di rapporti internazionali non faccia altro che gettare discredito appunto, su, su Israele e soprattutto quanto può durare questa continua propaganda solo interna? To have eh, purtroppo io vorrei tanto che non ci fossero questi elementi di razzismo che si riuscisse a vivere in una città normale, eh, ma questa cosa continua e penso che eh, continuerà e continua anche l'appoggio degli Stati Uniti d'America, a meno che, chissà mai, che anche negli Stati Uniti ci sia un tracollo finanziario e quindi l'appoggio militare che anche gli Stati Uniti danno ad Israele possa cessare.